Perché una parte del discorso cambia? Principalmente per differenziare il genere e il numero. Alunno, alunna, quindi abbiamo con questo cambiamento abbiamo la differenza fra il genere maschile e il genere femminile alunno alunni alunna alunne in questo cambiamento abbiamo la differenza nel numero singolare dal plurale qual è la parte del discorso che cambia di più il verbo quindi il cambio delle parti del discorso e funzionale.